quando quest'ora e prima mattina grigia appiccerà spercianno all'occhio i tuoi quando le palumne faranno amore in tonnivo deserto e tu Passerai in togelo e che sta vita scura, quando emane meglie e tete non mangeranno più l'aria inutilmente, supplicando amore, amore. Infatti con Chiara abbiamo eh, scritto eh, e interpretato tragicamente rosso appunto un testo sulla violenza delle donne eh, che sette 7 anni fa di e stiamo andando avanti poi eh, per tutte le città più importanti d'Italia e continueremo appunto anche nel nuovo anno anzi inshallah come sì, dicono, sì, sì, inshallah. ci vuole sempre <ride> e a Tuscania paremo nel teatro rivellino di Tuscania regilamente rosso poi non parlare di un testo che ancora dobbiamo provare e che si intitola uh, Claire. Claire La Rouge con cacao e con castagna insomma Film, sì. Beh, insomma, a parte questo incontro con eh, Michela Proprio io sì. par parlerei, insomma, anche quanto... È bello comunque questo fatto che voi vi siate incontrati In qualche modo, no? Eh, arte, due arti così sì. affini Ma anche così diverse Che cosa ti ha lasciato la zanarella? La zanarella, abbiamo iniziato <ride> eh, la nostra...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 Sono timida, tutta rossa, eccetera. Io, ovvero, me lo ricordo, non c'ero io quella volta ma mi ricordo quando e mi, chieda... mi disse Oh ti odio! <ride> <E> purtroppo <ride> la dovete leggere lei. Dall'odio eh, eh, e... all'amore. Eh, eh, sì, poi dopo ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare. Lei appena arrivata a Roma eh, venne accolta al Teatro Argo.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 Eh, quando Michela, che cos'era, sempre una cosa della Shoah? Sì. Ed era tutta rossa, perché ancora, si, si, ti ricordi, sì, si vergognava sì, sì. a leggere, sei bravissima No, sono ancora rossa Beh, <ride> fa? adesso perché è caldo No, perché deve grappa No, è vero. Senti, eh, parliamo di appunto, qui abbiamo tantissimi poeti sì. Quanto è difficile leggere c'è una castagna dietro le sì. sì. e quanto è difficile e quanto è bello leggere sì. le musie degli altri quanto è facile e quanto è ah, difficile sì. il rapporto con i poeti a parte il ma eh, ce in casa eh, <ride> diciamo che io che vengo Ecco, adesso esce fuori il leggo, ma non è questo, ma è questo, tanto per parlare. Vengo dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Silvio D'Amico, dalla quale mi ci sono Vittorio Casma, Monica, i grandi del teatro e del cinema italiano. Eh, avevo l'ingrato compito di eh, leggere all'impronta.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 dona ancora il suo sguardo di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissima. Grazie. No? Eh, anche in questo caso, diciamo, la poesia, no? Tutto eh, no, diciamo no? è stato eh. bravissimo, era la, la beve beve, beve. poesia. Si leggeva, no? Aveva una bellissima musicalità. Ma questo dipende dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione le, che vibra in quel, momento, in quel momento ispiratrice alla sua poesia. Grazie. Grazie a te. Ma, ma mio... Senso, Giuseppe invece ancora non ci hai detto questo il... incontro a, a livello artistico, insomma, quanto ha dato a te di che la a me piace quando metti le foto e scrivi la stanza la poesia perché sì. è realmente la poesia no? con la P maiuscola Sì. doppia P maiuscola diciamo che è dai emozionati applauso dai non ti ammazzare sei un grande molto ti emozionate. mi emoziono perché con Michela e imprimere appunto dei segni forti nella propria anima e nell'anima dei suoi lettori. Scusate, ma io non proprio <ride> vero, è proprio vero, è un grande amore. amore. Beh, è un grande amore che poi deve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 attrice eh, ma... da Chiara è bravadinnissima. coinvolto così. dei gruppi polietnici in danze, <ride> canti, recitazione sì, sì, sì. e dei pezzi recitati da lei e che veramente. Distridate, grazie. Grazie. No, no. grazie. Di grazie. E... grazie. grazie. ancora Grazie a lei.